Ciao a tutti e bentrovati! Allora, in questo video vi farò vedere il, la nuovissima versione del plugin mh, sui grafici. Un plugin che è stato realizzato da Matteo Ghetta. L'ultima versione è stata aggiornata da uh, Daniel Neil Dawson, che è uno dei maggiori sviluppatori di QGIS. Allora, in questo plugin, che eh, ci permette di... Creare, di eh, creare dei grafici in QGIS, il nome del plugin è Data Plotly, e, è stata rilasciata da, da una settimana circa la nuova versione eh, con delle caratteristiche veramente straordinarie. La caratteristica più uh, importante a mio avviso è quella mh, di avere la possibilità di creare dei grafici dinamici in QGIS o meglio nel compositore di stampe di QGIS quello che per adesso state vedendo um, <coughs> scusate <coughs> è, un, eh, è un progetto che ho realizzato eh, e in questo progetto ho appunto creato un atlas eh, utilizzando il plugin di Matteo eh, con i grafici dinamici. Ora ve lo faccio vedere. Eh, per Adesso sto utilizzando due schermi. Nel primo, quello che state vedendo, eh, vedete appunto come varia le varie, i vari elementi dell'Atlas. Nel secondo io sto vedendo il, il computatore di stampa e quindi anche con l'Atlas. Ora ve lo farò vedere per adesso vi spiego come ho realizzato questo progetto come vedete io ho utilizzato lo strato regioni eh, sono stati sono ship file eh, rilasciati dall'istat quindi le regioni le province e poi qua ho realizzato un gruppo all'interno del quale vi sono dei line di servizio praticamente e le regioni le ho duplicate, questa duplicazione io la utilizzo per fare, ora vedrete, nell'Atlas, utilizzo come panoramica poi. Questo buffer qua, buffer meno 10, sta ad indicare un'altra cosa che se c'è tempo ve lo spiego. Ehm, bene, ho realizzato una relazione nel progetto in modo tale da legare questi due layer, le regioni e le province, vi faccio vedere un attimino eh, la relazione è, ripeto è tra relazione. vedete qua è tra le regioni o meglio il layer padre sono le regioni il layer di riferimento il layer figlio sono le province il campo di unione è il codice regione ok quindi sono cose molto semplici quindi su questo non ci voglio perdere tempo e ho fatto questa relazione Fatta questa relazione, naturalmente ho tematizzato in vario modo, ho creato anche delle regole per far sì che si vedano, vedete qua, qua uh, ho creato delle regole sia sulla regione che sulla provincia, in modo tale che al variare della, um, al variare della, della pagina e quindi del, del, dell'elemento, del vettore, di copertura, mi varia sia i comuni, sia le province, che la regione. Ehm, bene, fatto ciò vi faccio vedere il passo qua e vi faccio vedere la composizione che ho fatto. Quindi qua vi è una prima mappa, dove vedete qua l'Atlante, qua c'è il vettore di copertura, e il buffer meno 10, poi vi spiego che cos'è. Il eh, nome della pagina, il buffer meno 10, non è altro che il ehm, non è altro che le regioni dove ho applicato un buffer alla regione di meno 10 metri. E questo ora vi spiego il perché. Eh, e quindi come vettore di copertura ho utilizzato questo qua. Eh, come nome della pagina vi è la denominazione della regione. Naturalmente se andiamo a vedere qua, qua ho messo lo, la spunta qua perché... Questo elemento è controllato dall'Atlante. Questo è, come vi dicevo poco fa, la, la regione, c'è cioè l'Italia intera, utilizzata come panoramica. Ho messo il puntino che mi indica dove, dove ci si trova. Quindi se andiamo in Sicilia, vedete, metto il puntino qua in Sicilia, e, e questo qua è il grafico. Il grafico, se io seleziono qua e entriamo all'interno del grafico, l'impostazione del grafico come vedete qua ho utilizzato come vettore appunto il vettore di copertura ok la mappa è la 3 questa qua è la mappa 3 scendiamo Se sopra mappa 3 quindi eh, scusate fatemi ritornare qua quindi la mappa 3 qua sono elementi dentro l'atlante questa è una uh, una cosa molto importante sono elementi dentro ora se io uh, utilizzassi le regioni per com'è io qua non otterrei il grafico relativo alle sole province che cadono dentro l'atlante ma tutti quelli che toccherebbe la provincia ecco perché ho realizzato un buffer meno 10 quindi e per evitare che mi prenda anche i, i, le province attorno per dimostrare questo, questo qua siamo in Sicilia Sicilia ha 9 province, vedete qua sono elencate qua ok, da 1 a 9, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 se vado su, non so, il Piemonte oppure la Valle d'Aosta la Valle d'Aosta sappiamo che è un'unica provincia quindi il grafico deve essere 1 Un'unica barra, ok? Se vado su Campania, ed eccolo qua, vedete? Questo qua è un altro elemento che faccio dipendere anche anch'esso dalla. Vedete qua, controllato dall'Atlante. E quindi, come vedete, qua il grafico è collegato, vedete, il grafico cambia al cambiare dell'elemento della tabella attributi del vettore di copertura. Vedete qua, qua ci sono le 20 regioni, e ottengo 20 grafici. Certamente il grafico è un grafico a barre, questo qua, grafico a barre, dove ho preso come campo X, quindi qua sotto come campo X vi è il nome della provincia vediamo zoomando se si vede vedete Bologna Ferrara Modena e eh, come eh, campo use, quindi come lunghezza di questo istogramma l'area shape file uh, shape shape area ok niente di più e niente di meno questo è la uh, il nuovo plugin o meglio la nuova versione del plugin, eh, con i grafici dinamici. Spero che il video vi sia piaciuto, e eh, alla prossima, ciao ciao!